Dopo un biennio di sperimentazioni con la maglia triculare e la divisa con la pelle del serpente, finalmente tornano le classiche strisce nera azzurre per la gioia di tanti tifosi. Le righe nera azzurre sono più larghe, come negli anni 60. Sopra di esse scorre un pannello con le strisce in orizzontale. Il collo più alto, invece, ricorda la divisa Nike del 2000-2001. E butta finalmente, anche lo stemma IM con le tinte nero-azzurre sormontato dalla stella dei 19 scudetti colorata di bianco. Questa maglia è un classico del calcio italiano. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Bella, eh, rifinita bene in ogni dettaglio. Peccato un po' per la taglia perché mi è arrivata un po' più grande. Eh, avevo chiesto una M, questa è arrivata in una L e non è proprio della mia vestibilità. Qui in alto vedete il costo che vi ricordo include anche le spese di spedizione. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che è di un'ottima qualità e ha dei tempi di spedizione molto veloci. Ora prima di lasciarvi la parte finale spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima!